Siamo ancora a Nazareth. Beh, è difficile, è difficile eh, accogliere un proprio concittadino e accoglierlo poi come figlio di Dio. Trovano difficoltà. Effettivamente, beh, un po' capita quando, quando qualcuno assume un ruolo importante nella società, di rilievo capita spesso che si ha scarsa fiducia di lui perché lo si conosce fin troppo quando lo si conosce molto bene possono incombere dei dubbi circa le sue capacità in senso analogico accade anche talvolta nell'esperienza comune che si abbia difficoltà ad accettare una persona che si sia evoluta che abbia raggiunto dei traguardi però qui non siamo a un livello diverso, qui si tratta del Messia del figlio di Dio che doveva venire, che è stato accolto, ma in casa sua non viene accolto, trovano difficoltà, ecco perché è Gesù stesso in un certo senso a mettere le mani avanti dicendo, voi mi direte, medico, cura te stesso, sa bene, conosce il cuore dell'uomo, conosce perfettamente i loro pensieri, per cui ecco, non... Non diventa per lui facile imprimere nel cuore un messaggio d'amore, ma questo fuoco che Gesù è venuto ad accendere eh, lo si potrà accendere altrove. Ed è per questo che passa in mezzo ai suoi, avrebbero deciso di fargli qualcosa di, di grave, di espellerlo, di allontanarlo in maniera brusca, violenta, ma lui passa con calma senza che nessuno le torca un capello, perché non si può fermare la profezia, non si può fermare l'amore di Dio, non può essere fermato da nessuno. Ma eh, c'è da parte dell'uomo anche questo atteggiamento provocatorio, dimostraci quello che sai fare, fai anche qui quello che hai fatto a Cafarna, o dimostraci la tua divinità, la tua potenza, siamo le solite, nel rapporto con Dio, alle volte, vorremmo che ottemperasse alle nostre richieste, che si piegasse alle nostre esigenze, ai nostri desideri, dimenticando che invece dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo abbandonarci alla Sua volontà. Potremmo dire con una preghiera semplice, Signore, noi Ti, ti abbandoniamo, ma Tu non abbandonarci, non abbandonarci mai.